Ciao a tutti, oggi prepareremo il Danubio Pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidobba, farina di tipo zero olio di semi di girasole, latte, zucchero, sale, lievito di birra e per farcire prosciutto cotto, salsa di pomodoro, scamorza a cubetti e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito e lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo manidoba, la farina doppio zero, il sale e l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti in modalità spiga. l'impasto è pronto lasciamolo lievitare all'interno del boccale per almeno un'ora trascorso il tempo l'impasto è ben lievitato adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro e lo divideremo in 15 parti una volta che abbiamo diviso l'impasto adesso farciremo con un po' di salsa di pomodoro un pezzetto di prosciutto e un cubetto di formaggio, uno o due cubetti circa. Chiudiamo. Formiamo una pallina e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno. E proseguiamo così con tutto il resto dell'impasto. Spennellare adesso ogni pallina con la salsa di pomodoro. Mettiamo un po' di origano. polverizziamo con un po di parmigiano adesso facciamo lievitare per almeno un'ora in forno spento trascorso il tempo adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 35 minuti circa il danubio è pronto Lasciamolo intiepidire prima di servire. Danubio pizza. Grazie e alla prossima ricetta.